Borussia Dortmund, ecco i convocati per la Champions League 2017-18. Autreus. Il Borussia Dortmund di Bos, dopo le prime due vittorie in Bundesliga, aspetta solo la Champions League. Fra le perdite più gravi troviamo il solito Marco Reus rientrerà ad inizio 2018 ed è per questo che Bossa ha deciso di tagliarlo fuori per ora dalla lista e, insieme a lui, il giovanissimo Jadon Sanko, la piccola stella del Manchester City non sarà a disposizione della squadra tedesca per la prima porzione della competizione. Lista A. Biukondi e Resilky, Riemann. Subotic, Bartra. Toljan, Sokratis, Piszczek, Schmelzer, Tobrak, Durmi, Sain, Rafael Guerrero, Rode, Daud, Kagava, Castro, Weigl. Jarmolenko, Gio Kondiere Zidze, Isaac, Aubameyang, Philippe, SCHU condiere Zirle. Lista B, Christian Pulisic, Jakob Brun Larsen. David Sauerland, Yanni Serra, Til Schumacher e Ike Bansen yanni class beste.